Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono GlacialSphere Sphere e in questo video andremo a catturare Kien Pao, il Pokémon leggendario che si trova dietro questa porta protetta da una sorta di magia gialla. Come ben sapete, per sbloccare questa porta bisogna trovare tutti e otto i paletti gialli che sono conficcati nell'area occidentale della regione di Paldea. Per farlo, per aiutarvi, ho preparato un montaggio in cui vi faccio vedere tutti Tutte le varie zone in cui sono disponibili questi paletti. In alcuni magari li avevo già prese durante il mio playthrough quando non avevo ancora registrato appunto quella zona. Quindi ve li farò vedere comunque anche se lì non c'è il paletto. Detto ciò quindi andiamo al montaggio e andiamo poi a catturare il buon Kien Pao. eccoci qui, avete visto quindi dove sono tutti i vari paletti e per catturarlo come sempre vi consiglio di disattivare il salvataggio automatico vi faccio vedere da qui dalle impostazioni perché nel caso in cui il salvataggio automatico fosse su sì quindi ci fosse il salvataggio automatico nel caso in cui lo sconfiggeste il gioco salverebbe automaticamente subito dopo la battaglia non permettendovi di tornare indietro e rifare la battaglia in caso appunto in cui eh, uccideste per sbaglio il leggendario detto ciò quindi vi ricordo prima di aprire il portale di lasciare un bel mi piace al video di commentare e sapere cosa ne pensate voi di Kien pao per me è un gran bel leggendario a livello di design è molto pacchiano però dai mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad una guida di questo tipo. Andiamo. Dal santuario proviene un debole suono. Vuoi toccare il santuario? Certo, tocchiamo tutto. Vi ricordo che abbiamo già catturato Kiyu, o Chiyu, ovvero il pesciolino di fuoco, e la lumakona, Wukien. Questo è il terzo. Kien Pao, che è questa sorta di tigre dente sciabola Che però come sciabole ha ah, quelle bo, spade con inciso qualcosa Spade ghiacciate, quindi è palese che sia un tipo ghiaccio anche La difesa dei Pokémon intorno si indebolisce, questo è tosto eh Iniziamo con del paralizzante Ok, usa Sbigo Attacco e giustamente fallisce Andiamo con paralizzante e iniziamo a mettergli la paralisi Perfetto. Così è più lento di tutti. Ora, io andrei di acrobazia. Che mi ha fatto parecchio male, mannaggia lui. Ah però, ah però, il signor Jumplaff, eh? Che pokémino. Cambiamo Pokémon e mandiamo Dartsboon per un po' di danno chip con leccata. Ovviamente dobbiamo portarlo a vita rossa per poi iniziare a tirargli un po' di... Dato che siamo di notte, Scuroball. Ball. Altrimenti andate di Ultra Ball. Oppure, dato che mi sembra molto veloce, anche le Fast Ball potrebbero andare bene. Andiamo di leccata noi nel frattempo. Ecco, vedete, lecchiamolo un po' questo gattone. Scagliagero. Hmm, buon danno. Beh, ricordiamo che diminuisce la difesa di tutti i Pokémon in campo del 25%. Questo Tempow, grazie alla sua abilità. Quindi, ovviamente ci farà più danno. Ecco fatto: vita rossa. Non può agire. Io lo porterei giù ancora di uno. E farei ancora una leccatina. Perfetto. Ed ora si inizia. Inizia l'opera di cattura. Andiamo di Skurable. Dov'è che sono? Dov'è che sono le Skurable? Eccole qui. Vai. Finché è notte sfruttiamo questo bonus. Come sempre, come anche tutti gli altri leggendari, la prima Pokéball è andata completamente buttata. Proprio sono usciti subito. Vediamo di tirarne un'altra Skurable. Vediamo. E niente, anche questa c'è subito, eh. Combattivo? Oh, spara solenne, davvero? Combattivo questo Kienpao, eh? andiamo ancora con un'altra Scurable. Due, tre, e si gode, signori. Catturato alla terza Scurable, Kienpao, beh, giustamente, paralizzato, vita rossa, ball di notte. È anche giusto che sia stato relativamente facile la cattura. Pokémon disgrazia, come anche gli altri due leggendari che abbiamo preso. Può controllare a masse di neve pesanti anche 100 tonnellate. Gioca spensierato saltando in mezzo alle valanghe che lui stesso causa. Quindi abbiamo un Pokémon che, che causa eruzioni e inondazioni di magma. Un Pokémon che causa invece valanghe di neve. Valanghe, giustamente, sono di neve. E un Pokémon, ovvero il lumacone, che è nato dall'odio nei confronti di qualcuno che va a scrittura le malefatte su un re o una cosa del genere ok per adesso sono molto slegati tra di loro o meglio questi due, Chiampao e quello di, di fuoco o di magma sembrano due leggendari vecchio stile intanto inviamo le box due leggendari vecchio stile, no? uno controlla le colate laviche l'altro controlla le, le valanghe ok. mentre il lumacone è completamente diverso il lumacone è proprio... Completamente diverso. Andiamo a vedere questo Qian Pao. Diamo un'occhiata alle sue statistiche. 394, Andiamo innanzitutto a metterlo nel suo posto, eccolo qui. Abbiamo, come vi dicevo, Qian, Qian Pao e Kyu. Allora, come statistiche, lo abbiamo forte in attacco e in attacco speciale, forte in velocità, in realtà. Velocità e spe... attacco, praticamente. Beh, Ha anche l'abilità che abbassano la difesa degli avversari, quindi non vedo perché andare di attacco speciale. Sarà un Pokémon attaccante. E come mosse ha ah, Catastrofe che hanno tutti, Sparo solenne che è la mossa peculiare, se non sbaglio, dei tre moschettieri di quinta gen, Scagliagelo, ovviamente una mossa di tipo ghiaccio, e Sbigo Attacco che ci ha usato ben tre volte, come vedete lì dai pipì. Detto ciò quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che nel prossimo video andremo a catturare l'ultimo leggendario di questi quattro appunto eh, altari barra prigioni in cui sono stati intrappolati. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!